arrivate a Parma, ci siamo cambiate, sono adesso in modo normale, e... <ride> Merenda! E alle 5 e mezza ho l'intervento, adesso sono le 4, quindi facciamo un giro in centro, vediamo Parma, e poi faccio l'intervento, e poi a casa. Stasera arriverò chissà che ora, però so già che cosa voglio. Grazie! L'hai preso? Abbiamo preso io croccante ai semi di zucca Io croccante alla nocciola Io adesso voglio assaggiare con le semi di zucca Agli ingredienti sono soltanto semi di zucca e sciroppo di riso Com'è? <ride> Dietro di te si stanno divertendo Io Buono, sembra di poterrone mm. Buono! Sì, con paralina, Mi sfiguro tutte io! Basta Mangia, mangia! In <susurra> and exits include to the pavement between the lines i'll keep my gate straight ahead as the last stop flies by no more waiting for the gun to fire no more walking through di riscoprire il gusto di mangiare all'anoressia alla vita con Silvia Fasciano, il dottor Stefano Mazzacurati e Ilaria che è una giornalista, è una giornalista. <ride> scusatevi tanto però la testa <ride> non c'è più. Prego. Allora come introduceva il nostro volontario oggi in quest'area che è stata chiamata area buono per te. Eh, parleremo di disturbi del comportamento alimentare non vogliamo farlo però, in modo troppo accademico anche perché abbiamo in realtà una testimonianza molto preziosa perché è la testimonianza di Silvia appunto che è una star, una web star che conoscete tutti e quindi noi siamo felicissimi di averla qui la sua bellezza illumina il chiostro, ma abbiamo anche la bellezza del sapere del, del professor Mazzacurati, vero il dottor Mazzacurati? Sì, certamente, che ci aiuterà insomma, ad inquadrare le cose da un punto di vista eh, invece più, più serioso. Eh, Silvia, vorrei che tu raccontassi un po' quella che è la tua esperienza e che adesso, mh, devo dire, hai messo a disposizione di tanti ragazzi, veramente di tantissimi ragazzi. Abbiamo un solo il microfono per capire, quindi prof, ecco. Allora... La mia storia inizia nel 2011 quando ho incominciato a non mangiare, piano piano ho deciso di togliere prima il pasto, il pranzo, poi il pranzo magari io mangiavo alla, alla, a scuola e quindi magari avevo il pa il pranzo, cioè la pasta con l'insalata la mela, quindi prima cioè, ho tolto la pasta, poi ho tolto l'insalata, poi ho tolto la mela, praticamente alla fine sono arrivata a togliere sempre di più, fare cose che adesso ripensarci mi vengono un po' cioè, i brividi, un po' di tristezza, perché comunque tornare a casa e... Eh, non potevo farlo sapere i miei che non avevo mangiato la pasta quindi passare prima fermarmi al eh, cestino più vicino a casa e buttare via tutto poi buttare tutto nel lavandino o nel eh, gabinetto della scuola quindi. e da lì è con, con stato un continuo continuo scendere togliere togliere fino a che a circa aprile dell'anno dopo nel 2011 era innegabile diciamo che verso Pasqua ho dovuto <ride> confrontare i miei perché comunque Pasqua è un po' un momento in cui cioè, tutte le, le riunioni di famiglia erano comunque fonte di ansia e lì non sono riuscita a <ride> reggere e quindi lì uh, sono esplose, ho raccontato tutto e da lì i miei mi hanno portato, io abitavo a Firenze in quel momento, mi hanno portato in un centro di studi alimentari dove mi hanno seguito, solo che io no, pensavo di non meritarmi tante attenzioni, quindi psicologi, e nutrizionisti, anche perché comunque costavano. Quindi 90 euro di una visita, 60 euro dell'altra, quindi oh, a botta di 150 euro mi sentivo un ulteriore peso sui miei. Quindi ho chiesto di non essere più seguita promettendo di cercare di guarire da sola. Ho resistito un po' l'estate, più portata dal fatto che a settembre del 2012 cominciavo l'università e io volevo andare a studiare all'estero, infatti poi sono riuscita ad andare ad Amsterdam a studiare perché volevo cercare, cioè volevo far di tutto per arrivare alla mia indipendenza e allontanarmi dai miei, perché i miei erano la, cioè coloro che mi controllavano, quindi io più li stavo lontano per me meglio ero, potevo fare quello che volevo. E alla fine mi sono trasferita ad Amsterdam, lì io ho passato i sei mesi più bui della mia vita che non ho condiviso mai con nessuno, che non condividerò perché comunque è una cosa molto privata e personale, però lì è iniziato inoltre anche il mio disturbo, cioè il mio disturbo è cominciato a declinarsi da anoressia a bulimia e um, vomito quindi insomma. E... Poi sono tornata a dicembre, i miei genitori mi hanno vista, hanno detto tu non torni più su, allora mi sono dovuta disiscrivere e da gennaio a eh, maggio del 2013 non facevo niente. Io passavo le mie giornate sul divano, non avevo, avevo lasciato l'università, l'avrei ricominciata a settembre dell'anno dopo, quindi non avevo niente da fare, le mie giornate erano vuote, cosa che se ci penso adesso e... Voi sapete cosa faccio tutto il giorno, tutti i giorni, super attiva, cioè è pazzesco proprio, ricordarmi assolutamente. E poi a maggio ehm, ho incominciato, in realtà ho capito, ho cercato di capire, mi sono quasi illuminata, cioè, mi si è accesa la lampadina del fatto che forse potevo mangiare e avere il fisico che pensavo di voler avere entrando in palestra e da lì è iniziato il mio percorso di guarigione con la palestra, con un percorso psicologico perché a me la palestra, si dice che a me la palestra ha salvato, ragazzi non è vero, lo sapete, la palestra non mi ha salvato, è stato il supporto psicologico che ho ricevuto, l'aiuto di una psicologa, il percorso che ho fatto, l'aiuto dei miei amici, del mio ragazzo, del mio fidanzato, che a volte si dice che no, eh, grazie ai social sì. no, grazie io, allora a dire delle, delle testate giornalistiche sono uscite grazie ai social sono eh. uscite grazie alla palestra quindi assoluta... questo no. per di... grazie per questo perché ogni volta no e, e adesso sono qui a raccontarlo poi ho deciso io di condividere il mio percorso sui social perché non lo so perché a me è scattata la lampadina grazie a mh, delle foto che ho visto dei delle cose che hanno fatto poi uno più uno uguale due, allora ho capito, poi sono stata io che sono, ho voluto portare avanti tutto questo, però ho voluto condividere questo, questo mio percorso per cercare di essere quella lampadina per qualcuno, per altre persone. Quell'uno che fa più uno. Esatto, che poi per... Il per... cioè il spesso, io adesso sono appena tornata dalla fiera del fitness a Rimini, e ho incontrato tantissime persone, tutti mi dicevano è grazie a te, grazie a te, io rispondevo no, è grazie a te, tu, io, cioè, più che altro insieme, cioè, io ti ho dato quell'input quell e poi se sei adesso guarita è tutto grazie a te. Quindi... Come ti vedevi ecco, all'epoca del momento buio, insomma, era, lo percepivi come buio in quel momento? In realtà quel momento per me era il momento più felice perché cioè, io volevo essere così, volevo scomparire e anzi mi dava soddisfazione vedermi sempre di più le ossa, vedermi sempre più magra, vedere i numeri sulla bilancia scendere e quei numeri sulla bilancia condizionavano la mia giornata, cioè se non era sceso, cioè, magari per, per me non era una soddisfazione, anzi mi sentivo Delusa, e magari questo poi condizionava non solo il mio umore ma anche il mio comportamento verso il cibo durante il giorno quindi avrei ristretto di più che poi sarei caduta in abbuffato e quindi avrei avrò anche di più e invece se vedevo quel numero scendere allora brava, sei in controllo cioè, quindi ora sì era un periodo tetro cioè buio, buio però lì per lì ero felice sì. e mi vedevo ehm, cioè no allora in realtà non mi, sono, non mi sono mai vista magra anzi io adesso guardo quelle foto e adesso rimango basita della forma fisica che avevo raggiunto ma io non mi sono mai vista così e avevo bisogno di mh, cose che me lo dimostrassero quindi appunto ho preso sulla bilancia il fatto che i pantaloni mi stavano sempre più larghi dovevo comprare sempre di più stretti e quindi. No, sì, esatto, qualcosa di tangibile. Cioè, io lì per lì non mi sono mai vista come ero. Le tue amiche, cosa ti diceva? Perché poi parlava giustamente la famiglia, i genitori. Allora, le amiche. Purtroppo nella tua vita potevi confrontarti di più come il Purtroppo quando soffri questo problema sono ferita, ho cambiato città, quindi le ho un po' perse. Però adesso ho delle amiche amiche che mi seguono, che, che mi sopportano, che mi supportano e adesso ho proprio un bel gruppo di amici, siamo una bella compagnia e poi è bello perché adesso io vivo in un'altra città, ho cambiato città, studio a Piacenza, quindi queste persone sanno il mio passato e il fatto che io l'abbia condiviso, che ne abbia parlato, mi rende anche molto più libera nel parlarne ed è per me è una liberazione perché prima finché io non lo dicevo io non lo ero cioè io ho conosciuto il mio ragazzo a maggio e io a settembre gli ho detto guarda che io ho un disturbo alimentare e cioè, era palese, cioè era un grissino quindi mi fa, lui è toscano, ah davvero? <ride> ah non me l'ero accorto, però finché io non glielo dicevo, cioè finché io non glielo avevo detto nessuno lo sapeva quindi adesso per me parlarne, essere in libertà, è proprio, cioè, mi tranquillizza, mi sono felice. la cultura della psicologa, quindi un ruolo un Ah, chiave, chiave, cioè io, per me, eh, non me ne voglio, però per me andare dalla psicologa significava, cioè quando mi dicevano di andare da una psicologa, dicevano no, no, io non sono matta, però poi... Ho capito che non ci vanno i mali dei psicologi, anzi, servirebbe uno psicologo a tutti e per me è stato fondamentale, io ho intrapreso un percorso che alla fine è durato un anno. Da questo anni... di cui parlava? Del dottor Mazzacurati, cioè come si, è, come si è sviluppato, come si è svolto questa, questa terapia? Che poi hai detto è durata un anno, cioè ci vuole tempo, diciamolo, no? nel senso che non è una cosa che uno dice prendo due pastiglie e torno a mangiare, che prendere peso è anche la cosa poi più semplice, tutto il resto che ci va dietro, che è più complesso probabilmente diciamo che prendere peso nel modo giusto è difficile, perché io avevo iniziato con, uh, andando in un centro di studi alimentari dove per loro ero un numero. Io ero un body mass index, un BMI sotto il 18 e quindi ero sottopeso e quindi dovevo mangiare Tot per portarlo sopra. Mangia la pasta, mangia quello. Io non mangiavo niente, quindi cioè, anche, anzi, mi dicevano: Mangia uno yogurtino. Allora io ho detto: Ok, allora vado a prendere Tot chili, Dicono: Mangia sto yogurtino. Allora lo yogurtino mi fa ingrassare. Quindi. Ne ritornavo indietro, comunque. C'era una forma di controllo, però? No, perché io non ero andata in, uh, in cura proprio presso il centro perché mi ero, insomma, ero maggiorenne, quindi potevo dire no, resto a casa. Poi, quindi io ho abbandonato questo, con essere un numero, essere qualcosa di una cartellina che poi, vabbè, comunque. E iniziando con la mia psicologa, che è un rapporto a tête, quindi proprio parlando con questa persona, io in realtà andavo lì e non avevo niente da dirle, cioè io entravo dicendo, sì, ti dico oggi, boh, niente, però quella, quella situazione, quella stanza, quella persona che ti guarda, cioè che era lì per te, ti apri, ti apri e cominci a parlare di tutto e quello che e entrando pensavi di non avere niente da dire e a parlare per un'ora tanto che si sì, apre. Cioè, andare, quindi. e si instaura proprio un rapporto di fiducia un... però noi non abbiamo mai parlato di cibo lei non mi ha mai detto quanto mangiare non mi ha mai detto uh, oggi devi mangiare questo, devi mangiare quello lei eh, proprio non me l'ha sì, mai chiesto sì, <ride> e perché il colore <ride> ho scelto quello sbagliato e, e diciamo che mm, lei ha capito quello che adesso io dico, che un disturbo alimentare è il risultato di una depressione. Quindi io ero depressa e lei ha curato quella parte di me. Ha cercato di stimolare le mie passioni, di farmi innamorare di nuovo della vita, di farmi capire quello che volevo essere e quello che non volevo più essere, cercando di proprio allontanare il discorso del cibo, perché appunto quello è uno sfogo e io lo dico sempre io la mia depressione l'ho sfogata l'ho manifestata con l'anoressia ma c'è gente secondo me che la depressione la manifesta con l'alcolismo o sulle droghe quindi sono tutte forme di estremismi di um, dipendenze quindi lei ha lavorato molto su il curare la depressione quindi curare la base cioè perché appunto nei centri di disturbi alimentari, io non sto dicendo che Gesù centri Gesù e sono sono per me non è stato il massimo, quindi, e io lo dico l'esperienza, e eh, no, assolutamente, per, però per me non sono stati funzionali, però loro curavano la fine, cioè il cibo, l'aspetto fisico, ponendo sempre più attenzione su quello, quindi cioè io andavo lì e mi veniva ripetuto, mangia cibo, peso, tot, pesi questo, BMI, calcoli di qua e di là. Invece lei ha proprio curato la base e curando la depressione, cercando di portarmi lontano da quello e farmi rinnamorare della vita, allora poi il cibo ha perso interesse perché adesso... Io mi valuto in base alla persona che sono, a quello che faccio, alla mia personalità e non in base a quello che mangio, a come appaio. Mi interessa fino a un certo punto. Se in alcuni giorni mi interessa un pochino di più, bilancia, cioè, metto, proprio, faccio una bilancia, io adesso mi faccio delle terapie auto psicoanalisi. Sì, che... È, sì, parecchio. sì, è ora. <ride> però faccio proprio: metto sulla bilancia, ah ok, mi vedo male, però cavolo, esco con i miei amici, e mi diverto, voglio una pizza me la mangio, ehm, sono, libera. sono libera, quindi cioè, quello proprio <coughs> l'aspetto fisico: cioè, metti una felpa, ciao, chi se ne frega, tanto le persone non ti giudicano per quello, non ti giudicano per se hai la pancia, se, se hai o meno la pancia, se hai le gambe fini, le gambe tozze, no, non ne frega niente ed è quello che alla fine è difficile da capire, è difficile da imparare. E quello che ho capito è quello che ho imparato avete domande da fare Silvia immagino di sì perché siete qua numerose dai non possiamo un sta in realtà stringendo quindi voglio sentire una vostra voce dai qualcuno che faccia una domanda che chiede qualcosa un po' di interesse ci sta ragazzi non vi riconosco se fate così non vi riconosco, eh, però, non vi riconosco. Cioè, voglio dire magari nel blog tu passasti sì. l'internazione quotidiana e poi qua eh. Eh, vabbè, ci sta ci sta, però. Ci sta. capito avrete una domanda, una curiosità dai, no, mi chiami, chiami. mi chiamo Giada Giada. Potrebbe parlare di come l'ha aiutata Luna che è il suo gatto <ride> <ride> <ride> e Luna, Luna è stata il mio sorriso Suona. perché cioè io, adesso mi, io adesso mi sento mamma perché Luna mi è arrivata a era grande così mi stava su una mano, adesso è una bella bella gattina, insomma gattona No. di due anni, due anni e mezzo, e abbiamo un rapporto molto stretto, io, ho una, io vivo da, a Piacenza da sola, però con coinquilina da Luna, praticamente casa sua, e a in eh, sì sì sì, tu hai, cioè, cioè i tuoi suoi peli sono ovunque. però il fatto di prendersi cura di un animale, di qualcosa, vedere che lei dipendeva da me, cioè il fatto che dipendeva dal fatto che io le davo il petto di pollo, come sapete, perché non prende altro, um, mi, fa, mi ha fatto sentire importante, e sentirmi importante per qualcuno, per qualcosa, anzi non proprio vitale, perché cioè, se io non le davo da mangiare, e, ciao luna nel senso, cioè, e mi ha fatto sentire talmente importante che è quello che alla fine uno cerca, cerca di... Anche questo è stato, un, per sì, sentirsi importante, sentirsi parte di qualcuno, di qualcosa. Quindi, così. Se dovessi dirci una frase, insomma, alle persone che hanno questo disturbo, comunque, per affrontarlo, che c'è una frase stimolante, positiva, ne hai una? Stimolante. Just breathe. Beh. E penso che voi la sappiate la mia frase, la mia frase è just breathe, cioè... Qualunque cosa vi stia attaccando, qualunque problema, ansia, preoccupazione, prendete il respiro e fuori. Cioè niente è tanto importante, davvero niente. Se non la voglia di vivere, la voglia di sorridere, mi dite come fai a sorridere sempre? Perché io ho toccato il fondo e quindi non c'è niente di più, per cui io non posso sorridere dopo aver fatto quello. Quindi davvero prendi il respiro e sputa fuori tutto il male che ti, viene, che ti senti dentro e credimi può sembrare una cavolata, però davvero ti senti piena, piena di energia positiva, perché è proprio il fatto di sputare via tutto il nero che hai dentro e inalare poi la luce. <ride> Sì, via te la parola finale insomma si può uscire quindi possiamo lanciare un messaggio davvero positivo con le persone giuste e tu sei diventata poi veramente una testimonial all'incredibile per la tua comunicatività per la tua bellezza per il tuo modo di porti che veramente ha fatto sì che tu abbia un seguito pazzesco e questo è un, è un dono anche eh. diciamo io, cioè io non sono nessuno di speciale non, non mi è stato dato un superpotere quindi, se io ce l'ho fatta, chiunque cade in questo problema ce la può fare. Perché siamo tutti uguali e, appunto, non ho nessun superpotere. Quindi, anzi, forse ce l'ho, allora ce l'avete anche voi. Quindi, forza. Sì, sì. Sì. Sì, grazie Silvia Fasciano, grazie a Dottoressa Curati saremmo stati qui ancora molto ma Silvia anche deve andare ci ha già concesso molto del suo tempo e quindi in bocca al lupo per il tuo futuro cosa ti aspetta, cosa vorrei fare da grande visto che sua la laurea e ormai eh, innanzitutto mi aspetto un esame martedì statistica quindi <ride> <ride> però sì no allora io sono al primo anno di magistrale food marketing quindi ho proprio <ride> trasformato Sì, esatto. cibo è diventato adesso un mio amore e mm, non lo so Lavoro in azienda, in, però comunque nell'ambito dell'economia, cercare di mettere insieme economia e alimentazione, cibo, benessere. Il fidanzato c'è sempre. E il fidanzato rimane. Fidanzato c'è sempre. C'è spazio anche. C'è. C'è sì, grazie. grazie. Grazie Silvia, davvero in bocca al lupissimo per tutto. Grazie a voi per essere qua con noi. Grazie a tutti. Sono appena arrivata a casa. Sono le otto e mezza e la mia voglia di cucinare o fare qualcosa è proprio pari a zero, non ho le forze, quindi ho ordinato una ottima pizza e me la godrò guardando il segreto. Ragazzi è stata una giornata bellissima, ricca di cose, di eventi, sono stravolta ma sono soddisfatta, sono, mi sento piena. Quindi grazie, grazie per chi mi ha incontrato stamattina a Rimini, grazie per chi mi ha donato un sorriso, grazie a tutti. Ho già fatto l'altro 10.000 volte, non so che, come avrò sistemato questo video, ma sono davvero davvero felice. Parma è stato bellissimo incontrarvi, salutarvi, parlare con voi, fare questo incontro. È questo il motivo per cui io faccio queste cose, per cui ho deciso di condividere la mia storia su Instagram, sui social e tutto per fare questi incontri per parlare con voi per farvi capire che si può essere felici, si può sopravvivere si può vincere questa battaglia grazie per tutti quelli che sono venuti la pizza me la porta ha qualcosa fra i denti no è saliva la pizza me la porta a ziz a zizzo, muoviti ho fame e perché se lo stesse chiedendo sono senza luna. Luna è rimasta a Padova. Quindi la rivedo mercoledì, giovedì. Per tipo un giorno. Perché poi vado al matrimonio. Mi manca luna. Aziz, sono uscita per strada ad aspettarlo. Ma qui non si vede nessuno. Aziz, Aziz, dove sei? A che cazzo fai? Dove sei? Se svengo qui, arriva qui. Combo. A ma stai scherzando? Are you serious? Vi erano mancate le mie storie? È lui. È lui. È lui. Alza un braccio. No, niente. È finalmente dopo tanto sudare la mia pizza è arrivata quindi buona cena io ceno in solitaria senza luna con il segreto e ovviamente il solito casino intorno grazie a tutti sono davvero, davvero felice quindi ciao ciao ciao finché tu e donna Camilla.